Diciamocelo, è un po' da incoscienti questa macchina Ma guarda, sinceramente è quello che cercavo Ragazzi, bentornati su officina del pilota Qui è il buon Frank che vi parla E oggi proviamo un'auto assolutamente assurda Progetto folle Guardate che roba diciamo è stato un ospizio personale. Prende una macchina notilitaria e portarla all'estremo. Hai una 600, ma soprattutto come ti è venuto in mente di mettere questo motore qui dentro? Cosa migliore se non prendere una 600, che è la classica utilitaria, la macchina della nonnetta, e preparla un po'? All'inizio volevo fare una cosa spirale, volevo fare il classico swap che si fa al 1200 della Punto 75, poi mi è venuta l'idea, vabbè, ci siamo, facciamo il 1200 Turbo. Poi ho detto, vabbè quando ci devo mettere il 1200, mettiamoci un 1400, quello della Langiamusa. <ride> ho detto, perché no? Ci sta il 1400 il T-Jet, famosissimo sulle Abarth, motore riuscito uscitissimo in casa Fiat, allora abbiamo detto a sto punto se dobbiamo fare il botto. Il cambio è il suo o no, è no, no, Il cambio è quello da 500, 5 marce, allora abbiamo optato per il 5 marce, la rapportatura è più lunga, con un cerchio più piccolo, si sì. diciamo abbiamo fatto un giusto compromesso con le marce. E dai primi metri dice qualcosa, ti dice guarda che non sono una macchina. Eh, sì, sì. <ride> Anche perché. Sta in campana, come si dice. Non allora. c'è servo sterzo, non c'è nulla di optional che ti ammorbidisce la guida. Yeah. Cazzata nera! Il motore non è aperto. No, no, il è motore classico è classico 1004 di jet Abarth sì, sì. da 155 cavalli. Derivazione punto Abarth, giusto? Sì. Invece i lavori esterni che sono stati fatti quali sono? Il classico step che si fa sulle Abarth. Okay. Quindi abbiamo fatto in particolare i collettori 4 in 1 lunghi che vanno sul cambio. Okay. La turbina non abbiamo scelto una TD-04 ma una Carleton GT 2554R su cuscinetti. È stata levata la Westgate della turbina, la classica Westgate a sportletto e messa una esterna, ecco. una Diab. <ride> Iniettori 3.90, siamo un po' al limite con l'iniezione, però per il momento per questo step è più che sufficiente. Siamo troppo piccoli. Sì, ma apriremo il motore e sicuramente cambieremo l'iniezione. Eh, il problema del pedale, non avendo la farfalla elettronica, è stata messa una farfalla di derivazione delta, lancia delta. Ok. Per il resto poi il classico giro girotubi, intercooler, radiatore dell'acqua su misura, radiatore dell'olio. Ho visto che come giustamente hai dovuto necessariamente inserire le 205 sotto? perché eh, sennò... 195, però il cerchio è canale 8, quindi fino a 205 accompagna non ho potuto mettere il 205 al momento perché per gli ingombri proprio non ci stiamo non c'entra nel passaruota no, con tutto che è stata allargata di 4 cm e mezzo per ruota all'anteriore e 2 cm e mezzo dietro Hai stravolto una macchina che, ricordi di tutti, è la classica macchina del nonno sì, col sì, cappello sì. che in strada bloccava tutti perché andava a 20 all'ora. Sì. È una sorta di slipper definitiva questa. Sì. Molto molto bello è il feedback del, dell'acceleratore. Sì, diretto. Basta sfiorarlo e va. Questa però è una cosa che trovi specialmente sugli acceleratori a filo. Sì, diciamo è una cosa che si è persa dagli anni 2000 e poi. Bravissimo, sugli acceleratori elettronici vai a perdere un po' questa sensazione. Questa elaborazione, forse sotto una Punto, un T-Jet, una 500 T-Jet, non davimi molto nell'occhio. Era un classico step, la macchina era gestibile, comunque il rapporto peso-potenza era gestibile. Invece così, mantenendo sempre una cavalleria, non esagerata, perché comunque stiamo parlando di 250 cavalli, non è una cavalleria assurda, però con questo rapporto peso-potenza, la macchina che è passo stretto, diciamo, bassata, bella larga, è molto molto più divertente. Questa è una di quelle macchine che a 90 in autostrada sulla testa aspetti il macchinone di turno scali una marcia e lo fai piangere anche tutti questi suoni la turbina lo scoppio della marmitta gli scricchiolini cioè è un coinvolgimento alla guida senza pari hai tutti i sensi occupati anche il gusto che meraviglia <ride> di più quando cominci sì sì, sì. Sto, andando, sto cercando di trattenermi anche perché l'asfalto è quello che Asfalto è. è quello che è la macchina comunque ce l'ha i cavalli ce l'ha la potenza. mamma mia non la chiesa! Sì, sì, eh. che bella è un progetto, solitamente si dice le project car non finiscono mai no, no, però no. è un progetto che qualora tu riuscissi a finire o comunque riuscissi ad arrivare a un livello tale da renderla guidabile perché adesso è già abbastanza guidabile ma sì, con diciamo, molta calma uh, sì. diventa un'arma questa sarebbe interessante portarla anche in vista capire quali sono sì, i sì. limiti reali che comunque di cavalleria ce n'è tanta, ma soprattutto il rapporto peso-potenza è imbarazzante. Eh... Sì, il rapporto peso-potenza è il jolly di questa macchina, di parliamo fammi. di un peso di poco più di 700 kg, 750 kg, ecco. Per quanti cavalli? Eh, attualmente è 250. Mamma mia, cioè, siamo ai rielli di una supercar, eh? Sì, il rapporto peso-potenza stiamo messi in bene. Poi ho trovato, ti ripeto, una bella officina che mi ha seguito. Si sono presi in carico la macchina e hanno svolto tutti i lavori mettendo in primo posto la passione. Perché certo. non è da tutti comunque svolgere un lavoro del genere, so poche le officine in Italia. Da là è nato questo progetto che al momento è diciamo, un embrione, una prima accensione, in diciamo, del veicolo. Sì, diciamo, siamo in fase che di test. Già così, personalmente, mi soddisfa al 110%, direi ma anche il lampeggiante rosso che si accende <ride> quando superi un tot di giri? Segno di pericolo. <ride> mi piace, mi piace, grezza. È il classico giocattolo, no? Sì, della domenica. Noi uomini non cresciamo mai, noi no, ci no, abbiamo no. Bene, i nostri giocattoli diventano sì. più grandi. <ride> vedete proprio la dedizione e la passione che ci hai messo perché comunque diciamocelo chiaramente mettere le mani su una 600 che è una macchina Fiat che è proprio l'ultima delle macchine sì. che ti aspetteresti di modificare se non è passione questa ragazzi io non lo so vogliamo far capire a tutti è che non importa se guidi la ferrari, la lamborghini, la bmw Bravissima. il g power o altro l'importante è poi quello che, si, quello che si prova delle auto io sono sicuro che se faccio salire qui un qualsiasi altro proprietario di auto che ho fatto gli, gli viene il sorriso da orecchio a orecchio il bello delle auto è l'adrenalina che ti danno mamma mia siamo matti. per quanto riguarda il cambio allora, cosa abbiamo, abbiamo puntato per il classico cambio fiat del 505 se non sbaglio mi correggeranno nei commenti sicuro 5 <ride> marce più robusto abbiamo una rapportatura delle marce più lunghe e si compensa con un cerchio più piccolo rispetto alla casa madre per cui esce quel cambio quindi diciamo ci bilanciamo con la rapportatura certo. è stato messo quel cambio ovviamente per ovvi motivi perché il cambio 600 non sarebbe stato adeguato altri cambi di direzione Y oppure sempre gruppo Fiat non è che tanto mi convincevano quindi era un cambio studiato per questo motore, abbiamo optato e ce l'abbiamo messo dentro, è stata fatta anche una modifica per i semiassi ovviamente, bravissimi nell'officina che hanno lavorato sui fuselli, uh -huh. modificando i fuselli e io ho tutto l'anteriore con fusello, mozzo, gandofrenante, frenante, dischi della grande punto quindi il rapporto Io... frenata è, è, ottimo. Ottimo, è ottimo, hanno lavorato anche sul posteriore, hanno levato i classici tamburi della 600 certo. che sono un po' troppo non, non pericolosi e abbiamo messo eh, mozzi, dischi, pinze della 1 turbo. A che guarda che, quanta, che paesaggio, facciamo questa marcia, Un di terzo <ride> anche l'impostazione di guida che hai fatto Non è male Anche perché il sedile Questo è dovuto modificare le slitte Per fare il sedile Quindi stato... tu Te lo sei fatto su misura per la tua altezza. Sì. Però è giusto: su una macchina italiana è giusto avere questo sedile un po' contenitivo, sì. anche perché sennò ti sballonzola un po' dappertutto. L'unico forse difetto di impostazione di guida è la pedaliera, perché purtroppo abbiamo dovuto è lasciare quella originale che è strettissima. L'elettronica per far funzionare tutta questa barata <ride> cioè. è il punto forte, direi. All'inizio volevamo riutilizzare l'elettronica del T-Jet. Sì. semplificandola, allagando un po' di computer e adattandola a questa macchina. Era un lavoro fattibile, però poi abbiamo optato per un'elettronica da corsa, una Microtech, un 232M un ultimo modello se non sbaglio, l'officina sempre che è rivenditore di questa elettronica hanno fatto tutto il montaggio, il cablaggio da zero, doppia mappa, c'è cioè un launch control, comunque si lavora bene su quella mappa, motore finito, è stata fatta la bancata e hanno tirato fuori una galleria adeguata a questa elaborazione, nulla di esasperato ti ripeto. Certo, so. diciamo che quello che lo rende esasperato è il telaio. Sì, e invece ho visto che dentro l'hai lasciata si sì, stock, diciamo tutta quella che è la parte del eh, passeggero, e anche dietro, mentre la parte del guidatore hai fatto notevoli modifiche. Sì, vabbè, ci siamo dovuti adeguare alla macchina, eh, avere un feeling di guida, non dico ottimo, perché comunque stiamo parlando sempre di un telaio di una, di una Fiat 600. Però per essere un po' più sensibile la guida Quindi certo. abbiamo messo un sedile monoscocca Cinture quattro attacchi per stare un po' in sicurezza Un volante a calice più ravvicinato. Invece per quanto riguarda la parte centrale della console Ho visto che hai fatto anche lì diverse modifiche Sì, abbiamo messo un po' di strumentini Per tenere un po' tutto sotto occhio i parametri Un EGT, un manometro turbo Un pressione dell'olio Abbiamo due mappe con lo switch dentro ce la possiamo cambiare da dentro Ok, che cambia tra le due mappe? Ma al momento è quasi simile la stessa mappa La mappa 1 okay. ha un po' meno di antica ma okay, più uso è... stradale, comunque giriamo con la benzina sia 180 anni che 95 è indifferente. Oh, quanto è speso si può dire? Eh, diciamo che se mi volevo comprare un Abarth ci usciva anche la stessa identica modifica, stavo a pari soldi. Ah, ecco quindi voglio dire. <ride> quindi, quindi se diciamo... volete una 600 che faccia può dire, il culo alle Abarth <ride> dovete <ride> spendere gli stessi soldi per comprarvi Abbart. Sì. macchina folle, assurda, assolutamente senza senso, però ha anche dei difetti. Chissà che nel prossimo video non vedremo qualcosa di ancora più assurdo. Ragazzi, dalla neve, la montagna, il freddo al lago, temperatura decisamente più mite, sì. ma a posti così belli e così vicini, ma dove li trovate? Solo in Italia. Ciao. Alla prossima, Salve. Alla prossima, ciao,